Siamo all'aeroporto internazionale di Napoli. Tutte le persone che stanno facendo la fila per entrare nell'aereo, quando vedono entrare due piloti, tutti quanti con la divisa, tutti col braccio dorato con le medaglie, soltanto che c'hanno i bastoni per i ciechi. Questi qua entrano e si accomodano in cabina di pilotaggio. Allora, un signore guarda l'oste e fa: Scusi, ma quelli chi sono? E eh, quelli sono i piloti. I piloti, ma mio dio, ma quelli sono ciechi. Sì, ma non si preoccupi, sono i migliori piloti che noi abbiamo. Hanno vinto migliaia di medaglie, sono preparatissimi, hanno centinaia e centinaia e centinaia di ore di volo. Vabbè, comunque loro si mettono a sedere i piloti, ma intanto si sparge la voce nell'aereo che giustamente i piloti sono ciechi. Comunque l'aereo inizia a partire, inizia a rollare. Vu, facendo allora 200. 300, 300 allora, quando la vista sta quasi per finire, tutte le persone, tutti i manicati si guardano e cominciano a urlare. Aah! E poi quando uno, l'aereo decolla. Torniamo in cabina di pilotaggio, i due piloti si guardano la vicenda e fanno. Oh, il giorno in cui non uccidono, sono cacchi nostri però, eh.